sconti per bambini educati al ristorante ma cosa stiamo dicendo? dove arriveremo poi? hai invece la tassa, la sovrattassa per chi si alza da tavola durante il pasto? 5 euro per ogni bambino che alza e corre? beh, non vado più al ristorante perché i miei conti sarebbero di 500 euro e di più considerando i figli che ho al di là di tutto c'è un errore di fondo L'errore di fondo è sulla parola educazione. Che cosa vuol dire educare? Educare vuol dire stare seduti a tavola, zitti e fermi e colorare come c'è scritto nell'articolo del giornale. No, non vuol dire quello. Educare vuol dire incanalare i bambini verso una certa direzione. Educare, condurre fuori, condurre verso qualcosa. Un bambino che sta fermo e sotto è educato? No, si sta comportando in un certo modo. Ora, questo tipo di idee, di questioni, del fatto del dare lo sconto a chi si comporta bene, non mi piace per una serie di motivi. Primo, chi sei tu, ristoratore, per dare un giudizio su come io sto educando i miei figli? Chi sei? Cosa vuoi? Non ha neanche figli il ristoratore che ha fatto questo sconto? Sai, avendone tre pensi di avere un po' più di esperienza della gestione dei bambini secondo si basa sul non capire che cosa vuol dire un bambino un bambino non è un piccolo adulto che deve comportarsi come un adulto un bambino ha bisogno di cose diverse da quelle di un grande come ad esempio il potersi muovere poter fare qualcos'altro il ristoratore il ristorante non può agire dopo premiando il genitore che tiene il bambino fermo al tavolo ma se vuole i bambini Rotano più soldi perché quando uno va al ristorante con il bambino prende la coca, prende il dolcetto, prende quello e prende quest'altro. Deve preoccuparsi prima di gestire i bambini. Sono andato alla pizzata di calcio di mio figlio di 6 anni e le pizzerie sono stati fantastici. Ancora prima di, di, di che i bambini arrivassero avevano già messo a infornare le pizze. Sanno tanto i bambini cosa prendono la margherita, la marinara, pizze semplici. Ancora prima di iniziare hanno già infornato i bambini. Eh, no, hanno già infornato le pizze. In modo che i bambini poi dopo non, non hanno aspettato tanto. Sono arrivati, hanno mangiato con la pancia piena, tranquillissimo messi a giocare là. Con questo non voglio dire che allora bisogna lasciare scorazzare i bambini in giro per i ristoranti o i posti liberamente. Quello no. Quello che voglio dire è che se io accetto un bambino di 4 anni nel mio ristorante, devo sapere che è impossibile per un bambino di 4 anni o di 6 anni stare due ore fermo, zitto, composto. È impossibile. Lo può fare un bambino su 100, forse, come quelli dell'articolo. La maggior parte non può farlo. E allora educare vuol dire sì insegnare ai bambini le norme di comportamento che in un certo posto sono da seguire, come sedersi e via dicendo. Ma educare vuol dire quindi indubbiamente insegnare ai bambini le regole di comportamento in un bar, in un ristorante, in un hotel e via dicendo, ma vuol dire innanzitutto avere noi adulti la responsabilità di creare un ambiente adatto per i bambini. Un ambiente dove per il bambino poi è facile ed è possibile rispettare le regole che noi gli diciamo. Se io porto un bambino di 6 anni e pretendo che stia due ore fermo a mangiare la sua bistecchina mentre io intanto chiacchiero con i miei amici, fallirò di sicuro. Il problema qual è? Se io questo fallimento lo imputo al bambino e gli dico sei tu che si è comportato male, sei tu che sei mai educato? No! La responsabilità è dell'adulto, che deve strutturare un ambiente in modo che il bambino possa avere successo. E allora, la prossima volta che andate al ristorante, dovete prepararvi prima, portare un gioco. Ci sono tanti giochi che possono essere portati quando si esce al ristorante: i dadi per le storie, le carte Pokémon, double, bang, tantissimi giochi diversi che dipendono dall'età del bambino. La cosa importante da capire è che la responsabilità è nostra, come adulti, non è dei bambini. E che essere educato non vuol dire solamente stare seduto, tranquillo a tavola e mangiare con la forchetta e con il coltello, ma è capire la situazione in cui uno è. E per insegnare ai nostri figli dobbiamo prima di tutto esserlo noi.